Dopo la scuola lo studente può iscriversi all'università, a un corso di laurea triennale oppure a un corso di laurea a ciclo unico. Il corso di laurea triennale dura tre anni e prevede il conseguimento di 180 crediti formativi. Al termine di questo triennio lo studente può decidere di iscriversi a una laurea magistrale che dura due anni e prevede il conseguimento di 120 crediti formativi, ma può anche decidere di seguire un master universitario di primo livello di durata annuale. Al termine della laurea magistrale eh, lo studente può invece decidere di iscriversi a un master di seconda, livello, anch'esso di tirata annuale, oppure di provare l'accesso a un dottorato di ricerca. Il corso di laurea a ciclo unico è un corso di laurea più lungo, quindi è un corso di laurea istituito ehm, come se già fosse dall'origine come una triennale più una biennale e dura 5 o 6 anni e i casi più famosi, ma non sono gli unici, sono quelli di giurisprudenza e di medicina. Al termine di questi corsi di laurea ci sono le scuole di specializzazione. Un credito formativo è un'unità di misura che misura dunque ehm, il, la, la quantità diciamo, di ore, l'impegno che eh, lo studente deve mettere per eh, riuscire a superare, per seguire un insegnamento, un corso e per superarne l'esame. Eh, esistono esami da 6 crediti, da 9 e da 12. Eh, poi ci sono delle eccezioni, ma la scansione è normalmente è questa all'Università di Siena. Eh, non non vuol dire questo che un esame da 12 eh, CFU sia un esame più difficile o più importante di un esame da 6 crediti formativi, vuol dire semplicemente che. Per poter uh, finire il suo programma il docente ha bisogno di un numero maggiore di ore e, mm, e lo studente ha bisogno di un numero maggiore di ore per studiare. Um, abitualmente un corso da 6 crediti formativi prevede um, 36 uh, ore, in media 36 ore di lezione, um, mentre un corso da 9 crediti prevede um, una cinquantina di ore di lezione e una settantina un corso di eh, 12 crediti formativi. Eh, I programmi di studio eh, sono eh, inseriti in quello che si definisce piano di studi. Il piano di studi non è altro che l'insieme degli insegnamenti che gli studenti devono seguire e questi insegnamenti sono distribuiti su tre anni. Eh, eh, diciamo, la, la, la didattica è eh, distribuita all'Università di Siena su due semestri Nel primo semestre, eh, il primo semestre dura da mh, settembre, va da settembre alla fine di gennaio abitualmente eh, il secondo semestre dalla fine di febbraio a metà giugno febbraio è periodo di silenzio didattico vuol dire che gli studenti dovranno sostenere gli esami che hanno, di cui hanno seguito diciamo, le lezioni Ehm, nel eh, primo semestre. A partire dalla metà di giugno possono sostenere gli esami che hanno seguito nel secondo semestre o, qualora fossero rimasti indietro, quelli del primo semestre. Ogni esame eh, prevede un voto. Il voto è una cosa quindi molto diversa da credito formativo. E che cosa è ehm, il, il voto? Il voto è la valutazione che il docente dà alla preparazione dello studente. I voti vanno da 18 a 30 e logo. Uh, come è istituita, come è organizzata la didattica? Uh, re, normalmente uh, ciascun docente, ciascun insegnamento, diciamo, viene uh, erogato in tre giorni settimanali in orari stabiliti e che è cura dei diversi comitati per la didattica uh, costruire, fare in maniera che non, si è, che non si abbiano, che si evitino il più possibile sovrapposizioni. Um, io, per esempio, insegno uh, il la mia materia il martedì dalle uh, 11 alle 13 il mercoledì dalle 14 alle 16 giovedì dalle 9 alle 11 ma le scansioni orarie sono naturalmente diverse di dipartimento in dipartimento ciascuna ora um, e eh, ciascuna lezione accademica dura due ore eh, accademiche, l'ora accademica dura 45 minuti. Questo quarto d'ora che le manca eh, per essere un'ora normale, diciamo, serve agli studenti, ai docenti per spostarsi da un'ala, da un'aula o all'altra o semplicemente per prendere un caffè e fare una pausa.